Kung Fu Panda e le sue leggende è un tipo semplice ma senza alcuna esitazione e ha dato il massimo per essere il guerriero dragone Kung Fu Panda